Ciao a tutti Colors, benvenuti in questo nuovo video Allora, vi vorrei annunciare un po' di cose Prima di tutto, questo sarà eh, l'ultimo video dove vi farò vedere la lista Amazon Anche perché credo che poi i regali che farete eventualmente da oggi che per voi è lunedì arriveranno a gennaio quindi ehm, contattatemi se devo tardare il video dei regali di Natale perché mi avete preso qualcosa che arriverà a gennaio perché altrimenti io appena mi arriva il mio autoregalo e quello del mio migliore amico faccio il video se non so che nessun altro ha pensato di mandarmi qualcosina eh, pur tuttavia il video non era solo per questo eh, invece di fare altri video per dicembre quante cavolo di volte sto dicendo video ho avuto un'idea secondo me eh, geniale il 28 dicembre io compio, o meglio il canale compie 6 anni di youtube questa volta cosa potrete fare per festeggiare con voi? Nessun regalo, bastano quelli di Natale, grazie. Gentilissimi se lo fate. Organizzerò in realtà due live, perché io vorrei passare anche la vigilia con voi. Quindi ho deciso di fare due live il 24 dicembre alle ore più o meno 21 21 30 se riesco inizio già dalle nove altrimenti alle nove e mezza e l'altra il 28 dicembre sempre alle 9 9 e mezza e soprattutto nella prima mi piacerebbe arrivare almeno a mezzanotte per farci gli auguri di buon natale e mentre il 28 è relativo insomma vediamo un po' come vanno le chiacchiere il 28 festeggiamo insieme 6 anni di youtube con la terza live del canale mm, se ci fossero impedimenti da parte mia farò altri video per avvisarvi che ne so tipo purtroppo la live del 28 non si può fare la facciamo il 29 ad esempio quindi per la filosofia niente nuove buone nuove se non vedete altri video dopo questo, vuol dire che è tutto confermato. 24 dicembre, live di Natale, e 28 dicembre, live per i 6 anni di YouTube. Vi ricordo anche che ho un secondo canale, True Colors Music, che trovate sempre nel link in descrizione. E niente, fatemi sapere qui sotto più o meno se pensate di esserci qualcuno di voi. Non è necessario che rimaniate fino alla fine, anche un saluto va, va bene. E la live la facciamo con StreamYard, che è un programma che se volete fa entrare un massimo di 6 persone in video chat con me. Quindi eventualmente la sera stessa, non c'è bisogno che ve lo diciate prima, eh, posso ospitare fino a 6 persone in live con me sia con la webcam ma anche solo con il microfono addirittura se non potete parlare solo la webcam posso disattivarvi il microfono con streamyard non dovete registrarvi non dovete pagare quindi mm, adesso concludo veramente il video prima di perdermi in altri giri di parole ci vediamo il 24 e il 28 fatemi sapere qui sotto ciao vi voglio bene